La parete di camera mia sta diventando piena di cereali Tocca solo scegliere quello per fare colazione Io prenderei questi qua L'ho messo sulla moca Perché purtroppo ho finito le cialde E qua nel mio comune si può andare a fare la spesa in ordine alfabetico E io essendo uno dei primi quindi Barbuto, sono barbuto, barbuto è sempre piaciuto Posso andare il lunedì e il venerdì Solo che ieri era lunedì Sto registrando i martedì Ed era Pasquetta Quindi era chiuso Tra l'altro è una cosa stranissima Perché comunque solo nel mio comune Si va a fare la spesa in ordine alfabetico Sono inventati sta roba per quarantena allora mettiamo i nostri fruit loops Se vedete qualche choco crepe non no, no. spaventatevi che ho aggiunti io Questi qua sono davvero buoni, sono tutti coloratissimi Vediamo che è pronta, aggiungiamo il caffè e Ecco qua, aggiungiamo il latte e Ecco qua, sta cadendo tutto Io sono barbuto ma non ho la barba E barbuto è sempre piaciuto Da ora passerò le prossime 24 ore mangiando solo cereali americani quindi ogni volta mi verrà fame, o dovrò pranzare, dovrò cenare, dovrò far merenda, dovrò fare spuntini, solo ed esclusivamente cereali. Mi verrà un mal di pancia incredibile. Dato tutto il latte che berrò e i cereali che mangerò. E mi sono svegliato da poco. Quindi, il primo passo della giornata è la colazione: la colazione, in genere la ah, faccio con i cereali, non so voi. Quindi, questo per ora è normale. Io in genere i cereali li mangio solo la mattina e qualche volta la sera. Quindi non ho mai provato sta roba a fare anche pranzo, cena e spuntini e merenda con cereali. Oh no! Eh? Questa quarantena sembra non finire mai. Pasqua e pasqua abbiamo fatto grigliata giù in giardino. Magari fatemi sapere cosa avete fatto voi durante Pasqua pasquetta se siete riusciti a festeggiare. Invece se siete pochi in casa, se siete comunque in famiglia, se avete fatto qualcosa... Ok, la colazione è andata. Da quando è iniziata la quarantena sto ordinando un sacco di pacchi su Amazon, non so dirvi per quale motivo, però allievi. Allo, all, allevia, allevia, allevia, allevia allevia lo stress. E mi piace ricevere pacchi. Ne è appena arrivato uno, quindi apriamolo. Ho ordinato un botto di robe in questi ultimi giorni, quindi non so quello che è arrivato. Dovrebbero essere tutte comunque decorazioni per la casa, in particolare per la mia camera. Non so come si chiamano quelli lì che comunque sistemano camere, case, eh. però lo sto diventando Eeeh, che figata Ho ordinato un botto di robe al neon led Non so quale sarà la differenza, comunque mi è appena arrivato il fulminen Fulminen, il fulmine <ride> Che petacolo Che petacolo su tutta questa parete attaccherò un botto di robe Ovviamente si vede poco perché comunque c'è Un sole incredibile oggi però Poi mi sono arrivata anche a queste altre cose L'altro giorno ho ordinato quattro di queste qua Però ora me ne sono arrivate due, Solo che ho preso un'inculata Perché la seconda che mi è arrivata mi è arrivata così Purtroppo non avevo letto cioè Ho visto che il prezzo era identico 9,99 Quindi pensavo fossero tipo capito, Uguali una è grande una è una cartolina Metallica la parete di barbuto è Sempre piaciuto allora ho messo Quei due e queste poi oggi pomeriggio Dovrebbero arrivarmene un altro. E lo metterò qui sotto. Poi in mezzo ancora non posso dirvi cosa metterò. Ma metterò una cosa bella, bella, figa e grande. E questa parete verrà riempita di neon targhe americane. Sta venendo davvero figa, anche se in realtà ho messo solo tre cose. E questo fulmine è davvero, davvero spettacolo. Dio, sono le 12.46. Quindi direi che è ora di pranzare. Direi di prendere queste qua, Cup Crunch. Pennette Butter Crunch Questi qua sono alle arracchite Qui abbiamo di nuovo la nostra tazza Qui abbiamo i nostri Butter Crunch Pennette Butter Crunch Farò un casino Farò un casino Ok, la nostra moca Latte, ci siamo Allora, la cosa bella di mangiare il cereale a pranzo Io posso mangiare dove voglio, infatti per cambiare un po' l'occasion li sto mangiando in cameretta La cosa brutta è che secondo me a fine giornata due sole cose O starò malissimo O cagherò malissimo Proprio a spruzzi Che tutto questo latte e tutti questi cereali Secondo me non possono fare che male o oh no? Allora ah, questi qua sono buonissimi. Io ci tengo a dire una cosa: dopo aver provato tutti questi tipi di cereali americani, non riuscirò più a mangiare cereali italiani normali. Perché cioè, questi sono proprio Cioè di un altro mondo, capite? Il mio dubbio è che mangiandone così tanti oggi, andrà a finire che non mangerò più neanche questi. Io già non ce la faccio più. E ogni volta dico, ah, questo video è pazzesco. Poi penso, ma che cazzo me l'ha fatto fare? C'ho già male di pancia, raga. Posso farsi una domanda? Ma dopo farai anche il pranzo o solo quello? No, questo è il pranzo. Ah, questo è il tuo pranzo. Questo è il mio pranzo. Oddio. Tutto il giorno. Ho fatto colazione pranzo, farò merenda, cena e spuntino notturno. Ok, raga. Ultimo cucchiaio. Ci siamo. E il pranzo è andato. Oddio. Oddio c'è un vento incredibile oggi Sono appena sceso in giardino a registrare dei tiktok <coughs> Coronavirus Qua abbiamo i nostri cereali Perché faremo un tiktok del rapitore Sono stato rapito E io dovrò impersonificare me stesso Ovvero quello dei cereali <ride> Poco fa ne abbiamo registrato uno Fighissimo dove poverino l'ho ucciso Faccio vedere direttamente il video da qua Visto che l'abbiamo appena registrato Questo gioco non mi rivolgerà più la parola Sicuro Ti hai fatto male Mamma, me l'ho tirata 10 minuti fa E ancora immaginate prima. E questa è la mega storia di come la mia vita è cambiata Capovolta dopo aver colpito il mio amico hey. Sono stato rapito Ciao Giuse, ciao Jack Sei Jack Faccio vedere il pezzo del tiktok che abbiamo registrato oh sì, è Si fa spaccare Ti a scappare Aiuto. Jack riuscirai a scappare No <ride> Ma cosa fa il tuo amico Sono stupido sì, wow! Però ricco una volta venduti! Diventerà ricco! non vuol <ride> che noi allora! No, no, no, no, no, no, no. Oh, ovviamente bello. tutti i TikTok li vedete su TikTok. <ride> no, sono appena tornato su perché sono le 5. È ora di fare merenda e ovviamente con cosa si fa merenda? Con i cereali. Eh, ecco qua, prepariamo un'altra mocca. Per la merenda ho scelto questi qua. Oggi cagherò a spruzzo. <ride> qua ho più o meno tutta la mia collezione. Dico più o meno perché ce ne sono tantissimi altri ancora. Ma oggi li proveremo tutti. Oddio che vento. Ah, dato che c'è una bella giornata, ho deciso che questa merenda con i cereali, ovviamente. La ah, faccio fuori. Così prendo anche il sole, visto che sono bianco come Michael Jackson Gaspain dove ha fatto prendere Comunque se posso dirvelo, è stata davvero una brutta scelta perché mi sta venendo un mal di pancia La cosa sbagliata è quella che io non riesco a bere latte e basta, no? Io ci devo mettere per forza il caffè Quindi tutto questo caffè, tutto questo latte, tutti questi cereali Faranno venire qualcosa che non è per niente petacolo Se vi ho fatto venire fame durante questo video, fatemelo sapere se siete nuovi iscritti iscrivetevi e commentate con un hashtag nuovi iscritti. Ah, che bella giornata. Peccato che a noi non frega niente perché non possiamo uscire. Ho cambiato tazza per questa merenda. Però ho fatto colazione, pranzato, merenda, con cereali, manca cena e spuntino notturno. Non so se ci arriverò sinceramente. Finiti anche questi cereali. E ora beviamo. Mi sono appena reso conto che all'interno di questo video ci sono un sacco di challenge, tipo quanto latte riuscirò a bere durante una giornata, quanto caffè riuscirò a bere durante una giornata, quanti cereali riuscirò a mangiare dentro una giornata e in realtà non è solo cereali americani cereali americani, latte e caffè Solo latte, caffè e cereali americani per 24 ore Bel casino eh Sono le 7.46, Quindi ora di cenare E ho deciso di aprire questi qua che ancora non ho aperto Quindi non ho ancora assaggiato Un mal di pancia terribile ve lo giuro Sto malissimo eh, Ecco qua Questi sono tantissimi questo dovrebbe essere un unicorno ma non ci assomiglia proprio per un cazzo Invece l'arcobaleno è fatto benissimo Assaggiamo l'arcobaleno mm, Buono Che è finito, giuro l'avevo aperto stamattina Quindi abbiamo già finito un litro di latte Ho fatto un casino Apriamone un altro Ah, dicono che si inizia a star male dopo è Tipo 4 tazze, 4 bicchieri di latte che bevi Questo è il quarto Buon appetito ed è anche la mia cena Queste sono davvero tantissime Però a parte quelle colorate che sono super zuccherate, Gli altri hanno un gusto ormai cereali Ho una faccia da zombie raga Ve lo giuro sto malissimo no, Ce la devo fare un po' sto mollare Ce la devo fare perché manca solo cena E vero, adesso spuntino notturno ah! si può interessarvi le cause causate dal fatto che stia mangiando solo cereali e latte tutto il giorno, da tutto il giorno, sono che tutto il pomeriggio faccio scoregge, a manetta e ho mal di pancia incredibile. Ah. Pff, sto malissimo, raga. Oh. Piccolo aggiornamento alle 10.32. Malissimo. Malissimo, ho un mal di stomaco assurdo Sono a letto da quando ho fatto la mia cena, quella con i cereali Raga non potete capire, ho un mal di stomaco dai cereali, sono distrutto Ormai tra poco diventerò io un cereale Ce la devo fare perché manca solo lo spuntino notturno di stanotte Eh, Notturno stanotte Il video termina, quindi ce la devo fare Allora è mezzanotte Siamo pronti per lo spuntino dei cereali notturno non vedo l'ora di finire questo video Ci siamo? No, non ci siamo, non ce la faccio più Oddio Non ce la posso fare, raga Mi viene da star male solo a sentire l'odore Mamma mia Non dormirò mai con tutto lo zucchero che ho assunto in giornata Non dormirò mai per il mal di pancia che mi è venuto Questo è l'ultimo cucchiaio Che sono distrutto ah, Dichiaro Conclusa la giornata In cui mangio per tutto il giorno Solo cereali americani Ce l'ho fatta Sto malissimo Devo assolutamente andare in bagno quindi ci vediamo venerdì con un prossimo video Perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica esce un nuovo video Attivate la campanella al canale se ancora non l'avete Non ce la faccio più ragazzi Sapete, sapete quello che dovete fare Non ce la faccio più <coughs> Ciao